Carissimi, siamo alla venticinquesima domenica del tempo ordinario, ancora una volta ci viene delineata la figura del discepolo di Cristo, il discepolo missionario del Vangelo. Gesù si aspetta che sia scaltro, infatti fa egli stesso una affermazione che ci lascia stupiti i figli di questo mondo sono scaltri. Perché i figli di Dio non possono esserlo? Almeno per quel che concerne il proprio cammino di conversione, il proprio cammino di fede. Ci chiede di essere scaltri, cioè di essere attenti, di essere vigili, di non discostarci dai comandamenti, da quelli che sono i suoi insegnamenti. Il discepolo del Signore allora è colui che Metti al primo posto Dio nella propria vita. La, il passo del Vangelo si conclude così. Non puoi servire Dio e mammona. mammona. Eh, cosa è questa parola mammona? Mammona è, è, è la, la parola ricchezza in aramaico. In questo termine mammona c'è quella radice verbale che è l'amen l'Amen, cioè l'adesione la, piena della volontà, dell'intelligenza. Amen. Come quando noi riceviamo l'Eucaristia e diciamo Amen, accetto, accolgo te, Signore. È singolare il fatto no, che eh, quando si esaltano i beni, la ricchezza, ci si perde in tutte queste cose, ci si impegna anche nel progredire solo da un punto di vista materialistico, allora noi diamo l'amen a qualche cosa di materiale che non ci può dare felicità, diamo l'amen a qualcuno che, che non può garantirci niente, soprattutto oltre questa vita, la nostra vita poi finisce qui. L'amen allora lo dobbiamo dare a Cristo, L'amen va a Lui, a Dio, non possiamo servire l'uno e l'altro. Questo non significa che Gesù tenga in cattiva considerazione il denaro o i beni materiali, piuttosto che vengano ridimensionati e che rimangano uno strumento, non il fine ultimo della nostra vita. L'amministratore Scaltro si è cimentato per non perdere il posto di lavoro, così anche noi discepoli dobbiamo cimentarci, dobbiamo impegnarci per non perdere il posto nel cuore di Dio, quel posto ultimo che poi Gesù fa diventare primo, se noi viviamo quella umiltà e quella rendevolezza alla volontà di Dio che ci chiede. E se noi imitiamo le sue virtù, mi piace molto citare qui la preghiera eucaristica quinta, C, ecco Gesù che ha manifestato il suo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi non si chiuse mai alle necessità e alle sofferenze dei fratelli, allora noi chiediamo al Signore in questa domenica con le parole di preghiera eucaristica, donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli, infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi, fa che ci impariamo realmente al servizio dei poveri e dei sofferenti, si tratta di essere leali, di essere veri, non siamo attori. Dobbiamo essere veri e per essere veri dobbiamo necessariamente fare delle scelte. O Dio o il denaro, o Dio o la ricchezza, o Dio o i beni materiali. Qualcuno pensa di dover confidare solo in questo, questo denaro, questo Dio denaro, diventa un Dio. Noi cristiani confidiamo in Dio e in Gesù che ci ha aperto le porte della felicità. Buona domenica a tutti.